Allora, buonasera. buonasera, per me è un grande piacere essere, essere qui e um, parlare di un libro, un libro, che ho amato molto, di uno scrittore che, eh, che amo molto, e Memoriale di Paolo Volponi. Um, un po' la sfida in questa, questa serata era quella di, non, uh, di evitare il racconto di un romanzo, evitare il racconto di un libro. Il racconto di un libro è sempre molto, molto rischioso. Secondo me un po' anche tradisce gli scrittori che hanno scritto eh, il romanzo. Eh, perché, quindi, quello che stasera cercherò un po' di, eh, di attraversare con voi è quello, un, una specie di, di, di strada segnata da un po' eh, le luci di una costellazione che ci mostrano in maniera un po' anche come se fossero delle suggestioni, eh, quello che può essere in qualche modo il contesto, eh, la percezione di questo, di questo libro. e Quindi non credo molto ai libri, al racconto di libri, perché poi si tradisce la lingua dello scrittore, si tradisce, si tradisce la sua trama, si tradisce eh, quello che lui ha immaginato raccontando ed è giusto invece proprio il rapporto con la lettura e, e quindi questi piccoli bagliori saranno un po' questo sto facendo una piccola captazio questi piccoli bagliori serviranno un po' anche a capire perché questo è un libro che ancora oggi 60 anni dopo eh, come la letteratura che resta è ancora un libro modernissimo, è ancora un libro che eh, ci, dice ci, di ci dice moltissimo. Io ogni tanto leggerò un po' gli appunti che ho, che ho scritto, quindi perdonatemi se mh, i miei occhi si rimpiccioliranno e la mia voce verrà rotta, ma sono un po' secchione, quindi ho fatto <ride> non, non riesco a imparare a memoria eh, nulla, quindi ogni tanto sf sfuggerà il mio sguardo sul, sul, sul foglio. E poi farò delle, quelle che Oscar Wilde chiamava delle prove del cucchiaino, cioè leggero dei pezzettini di memoriale. La prova del cucchiaino, chiamava così Oscar Wilde, e ahimè è anche una pratica avvalsa nell'editoria, cioè quando si arriva a un manoscritto si legge una pagina a caso per capire la sensazione, la percezione che arriva da quelle poche righe pericolosissima, potete immaginare come com pratica, perché ovviamente facilmente si può far intendere un testo dalla prova del cucchiaino, però noi faremo una prova del cucchiaino guidata, quindi sarà un viaggio attraverso tante piccole prove del cucchiaino per capire che cosa cos'è questo, eh, questo libro. Io voglio fare un piccolo, una piccola introduzione, due righe proprio sul Paolo Volponi pre-memoriale, non, farò, non vi faccio la biografia di Paolo Volponi ma vi dico da dove viene Paolo Volponi ha una storia molto interessante perché viene da una buona famiglia dell'Urbinate e cresce in una casa piena di libri e, e a scuola ha un temperamento particolare sin da quando è ragazzino ehm, ama la letteratura poi lui ha proprio dei modelli, tre modelli in particolare. Emilio Salgari, Jack London e Renato Fucini. Tra l'altro Renato Fucini è uno scrittore oggi stradimenticato ed è autore di un libro che si chiama, se avete la fortuna di trovarlo perché su web si trova, perché è un libro fuori diritti, si trova il file pdf. Napoli a occhio nudo, che è un reportage... La fine dell'Ottocento, fatto in modo epistolare a lettere, quindi metteva insieme un grande classico di quel periodo che era il romanzo epistolare, e poi metteva assieme poi invece il racconto di una città che, era stata, che veniva, eh, veniva raccontata da tanti scrittori che avevano fatto il grand tour, soprattutto inglesi e tedeschi, però anche gli italiani, come il Pisano Renato Fucini facevano cioè, vedere questa città dall'occhio, da un occhio non, eh, non straniero e soprattutto che non mostrava i lati un po' folkloristici che cercavano invece gli scrittori che arrivavano soprattutto eh, dall'area anglosassone per fare il Grand Tour, escluso Georg Gissing, che è uno scrittore straordinario fuori proprio dal, dal giro. Vi consiglio per un suo libro che si chiama eh, Verso lo Ionio, che racconta il suo viaggio nel mezzogiorno. E lui amava questi scrittori e odiava il nozionismo. Diceva: No, ma noi qui a scuola ci, ci fanno leggere dei libri, ci fanno imparare a memoria le poesie. Io amo le poesie, io amo scrivere le poesie, però questo nozionismo mi spegne, mi fa impazzire, mi rende, mi inaridisce. Quindi Volponi aveva questo, questo approccio nei confronti dell'istruzione dell scolastica, un po', un po' selvatico, allo stesso tempo anche ribelle solo che poi lui questo approccio lo trasforma in un suo percorso personale quindi lui inizia a leggere crescendo, diventano poi i suoi modelli soprattutto poi gli scrittori filosofi della nostra letteratura Tommaso Campanella, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Giambattista Vico, Pietro Verri, Carlo Cattaneo tutti i nomi, tutti scrittori filosofi, scrittori pensatori e molti poeti sia gli italiani, vabbè, i poeti di quel periodo, i classici, i grandi classici, la triade, del periodo Ungaretti, così monomontale, e poi ovviamente anche i poeti stranieri, per esempio Gassia Lorca. E Volpone inizia a scrivere poesie. Giovanissimo è un poeta, a 17 anni il suo primo libro, che però poi pubblicherà molto dopo, Il Ramarro. Per me è difficilissimo da dire, Il Ramarro, potete immaginare. Volevo evitare questo, questo momento, però è arrivato. E, e uscirà uh, nel dopoguerra con una bella prefazione di Carlo Bo. Paolo Volponi uh, viene arruolato nella Repubblica Sociale questo è un fatto importante ci servirà quando parleremo di Memoriale ma lui mh, tradisce Diserta e si arruola invece una brigata partigiana una brigata sfortunatissima perché viene una delle poche brigate che proprio venne eh, subito eh, dissolta da, una, da, da un attacco dei nazifascisti. E lui si nasconde nelle campagne, grazie anche agli uffici, buoni uffici eh, del, del padre, che era comunque una persona molto rispettabile nel suo territorio. Questo rapporto, questo nascondersi nelle campagne sarà molto importante anche quando parleremo più avanti del rapporto fra campagna e industria, fra città e campagna immemoriale. E poi Paolo Volponi torna, finisce la guerra e il padre lo spinge a studiare giurisprudenza e lui non solo studia giurisprudenza, ma diventi, fa anche l'esame per diventare procuratore legale. Tutto questo ci fa iniziare già a capire come un libro, il suo primo libro si chiama Memoriale, viene un po' dalla sua formazione giuridica, che lui insomma era un giurista, come lui ogni tanto si è definito anche un po' un giurista fallito, perché poi lui, anche se ha preso l'abilitazione eh, a essere un procuratore, poi in realtà lui ha fatto, ha fatto ben altro nella vita. Però la sua vita era la poesia. La sua vita era la poesia, lui voleva, voleva, voleva scrivere poesia, voleva, uh, voleva raccontare uh, questo, uh, questa contraddizione del posto da dove lui veniva e dove lui percepiva fortemente che stava cambiando il paese. Da un lato c'era il boom economico, ma dall'altro c'era ancora un paese con una forte vocazione contadina, agricola. Diventa amico di Franco Fortini e Franco Fortini gli fa conoscere adriano olivetti che sarà figura fondamentale nella vita di volponi che olivetti dice guarda mi serve un intellettuale meridionale o comunque centro meridionale che mi faccia delle inchieste eh, su come il boom economico sta cambiando il volto della campagna nel mezzogiorno e lui <coughs> scrive queste inchieste proprio commissionato da olivetti nella zona degli abruzzi è in Lucania. E da lì nasce poi il rapporto con Olivetti, che è un rapporto che poi lo porterà a lavorare a Ivrea e poi Paolo Volpone avrà una vita, insomma, di un uomo, diciamo, uno scrittore, un uomo di cultura che comunque ha lavorato nella grande industria italiana, è stato anche ha lavorato nell'ufficio delle relazioni pubbliche della Fiat fino agli anni 70, quando poi invece la sua adesione al Partito Comunista lo ha portato a rompere con dal, con, il, con, con la Fiat e poi a lasciare, a lasciare quel mondo, quindi lui era veramente una persona che ha attraversato proprio sulla sua carne il boom e, e si inizia a parlare in Italia, si inizia a porre un po' il discorso, l'Italia forse non è più un paese agricolo, non è più una, un paese dove i paesaggi, il paese del Gran tour, ma l'Italia è anche un paese, inizia a essere anche un paese industriale e questo inizia a essere un paese industriale. Gli scrittori lo stanno raccontando, provano a raccontarlo e si pone questo interrogativo. Elio Vittorini sul Menabò e fanno questo numero letteratura-industria alla fine degli anni '50 dicendo: Ma gli scrittori si occupano di come è cambiato il nostro paesaggio? E in queste, in queste pagine del Medabo appaiono mh, dei nomi che poi insomma in qualche modo sono legati eh, anche al percorso che c'è in questi giorni eh, con le conferenze che, su, su, che riguardano Bianciardi, Mastronardi e appunto Volponi, appunto c'erano Bianciardi, poi sarà famosa la sua vita agra, c'è il maestro di Vigevano, di Mastronardi che poi sarà un libro anche questo che racconta ed è rimasto il, il, il, il fondamentale per capire quello che stava succedendo in questo paese e poi arriva nel 1962 dal niente un romanzo, il romanzo di Paolo Volponi, lui già lavorava a Ivria, lui già era proprio dentro il rovello del, del, del, del boom economico, del rovello della, delle, della rivoluzione industriale post bellica italiana. E si cercava, c'era un dibattito su come poter raccontare quello che stava accadendo. E, e la chiave probabilmente era quella di scrivere un romanzo eh, con una prima persona, un personaggio che probabilmente aveva la stessa età del mio narrante molto vicino anagraficamente all'autore e Paolo Volponi pensa che la persona giusta sia Albino Saluggia. Albino Saluggia è probabilmente è il protagonista di Memoriale ed è uno di quei nomi chiunque abbia studiato un po' letteratura italiana anche all'università o a scuola a un certo punto arriva Albino Salugia Albino Salugia ce lo ricordiamo tutti poi magari non ti ricordi in che romanzo è finito dove, da, da dove è uscito però pensi che magari Albino Lugia è un autore Albino Salugia è un nome che resta e, ehm, i romanzi cominciano dai nomi i, i nomi nei romanzi sono fondamentali e uno scrittore non mette mai un nome a caso in un libro. È un lavoro molto delicato. Memoriale passa anche per il nome del protagonista. Che sembra un nome anche comico, sembra un nome da compagnia dell'arte. Ma Albino Saluggia anche mette assieme un po' le caratteristiche del tempo che si vive e le caratteristiche del personaggio. Saluggia per esempio è un paese del Vercellese e il nome di Saluggia di questo paese del Vercellese ha varie, c'è cioè un dibattito se questo nome venga da una popolazione che ci abitava prima con i Salluvi oppure per esempio, e questa è una cosa molto affascinante, che deriva dalla presenza di tanti salici piangenti nel territorio di Saluggia. Albino è un salice piangente, cioè, se dovessimo pensare all'albero, come dire, un albero che si porta solo, almeno esteticamente, dei mali, no? uno pensa al salice piangente, cioè, che è per l'eccellenza è un lamento, il memoriale che puoi fare Albino Saluggia. Quindi c'è questa bellissima connessione che, secondo me, eh, rappresenta un, ancora una volta l'idea che un nome da un romanzo non è mai a caso. E Albino è ovviamente anche lì. È un nome molto legato al territorio. Albino di Vercelli è, il san è un santo che si venera il primo marzo. È un nome, era un nome frequente nei dintorni eh, del lago di Candia ed era soprattutto un nome, viene dal latino albinus, bianchiccio. E Il bianchiccio ci fa pensare al malaticcio, ci fa pensare a qualcuno che è un po' malato, che si porta magari male tubercolotico come protagonista di, um, di Memoriale e Albino è perfetto, è proprio il nome è il vestito con cui lui si presenta a casa del lettore. In Albino Salluggia tu già nel nome hai un piccolo thriller, vogliamo dire, un piccolo thriller di quello che sarà, saranno le sofferenze e un pochino le speranze di questo protagonista. Ma anche gli altri nomi sono molto interessanti. Gli altri nomi di, uh, di Memoriale sono dei nomi che sono molto legati uh, un po' anche alle caratteristiche di questi personaggi. C'è Grosset, c'è Pin, Gualatrone, il mago Fioravanti, c'è il dottor Tortora che si chiama Tortora e su, questo suo, uh, su questa polisemia del suo cognome Uh, ci sarà una poesia dove lui richiama gli uccelli continuamente, che è il dottore che in tutti i modi cerca di farlo curare e di farlo uh, ricoverare all'interno all del sanatorio. Ma è importante ovviamente anche il nome e il titolo, perché il romanzo si chiama Memoriale. Io prima ho fatto un piccolo spoiler: lui era laureato in giurisprudenza, il mondo, mondo giuridico ce l'aveva dentro probabilmente aveva come tutti gli scrittori che, che un po' sono, si, sono stati costretti oppure forse si sono anche in maniera eh, masochistica costretti a studiare una materia lontana dalle loro passioni, in realtà poi sfruttano e usano il metodo appreso nelle materie giuridiche nella loro scrittura e Volponi era uno di questi. Il Memoriale e, um, è uno scritto col quale si invoca molto spesso una grazia, oppure si chiede un beneficio, oppure in un processo uno scrive appunto un memoriale di difesa, e, um, esponendovi ovviamente sia elementi, tutti gli elementi dal, suo, dal proprio punto di vista, col proprio sguardo, che possono essere a suo favore per richiedere questo beneficio, sia sì, all'interno di un possibile processo, ma sì, anche se questo memoriale debba portarlo appunto a, ehm, a migliorare le proprie condizioni. E questa scelta di questo titolo, in qualche modo, serviva un po' anche a far capire che tipo di peso c'era nel racconto di Albino Saluggio, cioè che era un, un peso quasi disperato, cioè, è proprio un memoriale. Cioè è una persona che è messa alle corde, se tu scrivi un memoriale, perché sei stato messo alle corde? Perché stai vivendo, sei di, di fronte a un bivio e non puoi non decidere dinanzi a quel bivio. Il romanzo, mh, non dirà proprio due, ri, due righe sul romanzo, Roma è, è la vicenda di una persona che viene da, da un mondo contadino, viene da un'esperienza di guerra, scenderemo adesso che leggerò l'incipit in, uh, in questa sua esperienza, in questa sua origine, e, e vive tutta la vita per realizzarsi, e lui pensa che realizzarsi lo puoi fare solo in fabbrica, perché tutti vanno in fabbrica in quel momento, la fabbrica viene vista come un orizzonte di benessere, non solo economico, ma anche un benessere psicologico, infatti è un romanzo molto psicologico, c'è stata molta discussione all'epoca su Memoriale, e ancora oggi spesso ne, se ne parla, su probabilmente Albino Salluggia che cosa soffre quando lui entra in fabbrica e quello che poi succede. Lui parte da delle aspettative, ma queste aspettative sono già in qualche modo corrotte dal suo sguardo un po' paranoico, su uno sguardo paranoico che, per esempio, durante... Eh, il, la, la parabola narrativa lo porta a considerare qualunque evento che accade nel, nella fabbrica una congiura contro di lui Cioè lui tutto quello che succede è perché loro non lo vogliono far lavorare in fabbrica qualunque cosa lui proprio è una è la dietrologia fatta persona pensa che tutti in realtà lo vogliano escludere dalla fabbrica in realtà i medici che lui lui fa una visita medica e gli riscontrano la tubercolosi gli riscontrano una malattia dice tu devi andare in senatorio non puoi lavorare qui anzi ti diamo anche la possibilità di ritornare quando guarisci ma lui no lui pensa no io, non, io mi state prendendo in giro non è vero io devo lavorare in fabbrica io devo stare qui io sono come gli altri come gli altri che vanno nei caffè dopo la fabbrica che sono felici che tornano a casa dalle, nelle loro famiglie io devo tornare a casa da mia madre con la quale lui ha un rapporto stranissimo, inquietante. E, e poi ovviamente come, tutte, come una persona che, che, che, che è destabilizzata da, questo, da questa dietrologia che lui vive e diventa anche una persona molto fragile che mh, viene un po' manipolata, per esempio più avanti nel corso della storia, da un mago, un medico mago, che ha inventato un siero che fa guarire dalla tubercolosi dei tumori e lui per esempio si affida a questo mago a un certo punto della propria vita e, ed è anche un, un po' un racconto veramente molto che dei, dei tempi nostri perché racconta un certo tipo di fragilità alla trama insomma poi succede un po' di tutto nel senso che lui entra ed esce dalla fabbrica cerca di fare carriera dentro poi riuscirà a tornare poi ci sarà questo, questo finale a metà strada fra la visione e delirio, ma è poco importante la trama, invece è importante secondo me sentire la voce di, di, di, di Paolo Volponi e la voce di Albino Saluggia. Allora, il romanzo comincia con, con un'avvertenza, allora le avvertenze sono delle scritte molto spesso che l'editore o l'autore mette nel libro per questioni legali, per pararsi. Da eventuali problemi. Però ci sono avvertenze e avvertenze. L'avvertenza di memoriale è parte del libro, anche se è un carattere minore, però è veramente quello che Paolo Volponi, in un'intervista a Giovanni Raboni, negli anni Ottanta, Uh, Rabboni disse vabbè ma tu hai scritto dei romanzi su, sul mondo dell'industria hai sordito con Memoriale hai raccontato in qualche modo come uh, l'umanità delle persone che, sono, che hanno vissuto quella rivoluzione sia stata segnata per sempre la crudele e cattiva industria e lui disse fermati Rabboni no non è così io non sono uno scrittore di denuncia io voglio solo dare uno sguardo. Sono uno scrittore di sguardi. E infatti, lui lo, di lo scrive nell'avvertenza proprio per evitare che lui venga considerata che memoriale venga considerato un reportage. I personaggi e i fatti di questo romanzo sono immaginari. E fin qua è classica avvertenza, virgola. I luoghi e i paesi esistono, qui già c'è la prima discrasia. Punto. La città industriale, tra virgolette, la città industriale, cioè il luogo dove, dove c'è la fabbrica di Albino Saluggia, non ha identità. Anche perché l'autore non vuole che con la pretesa di riconoscere una città o una fabbrica si giunga ad attribuire soltanto a questa le cose narrate quindi non è importante dov'è questo posto sono importanti le cose che racconto paolo volponi lo scrivo all'inizio perché capisce quale può essere il punto debole di questo libro dall'altro attenzione esce nel 62 ma esce in modo non banale con una prefazione di pasolini esordio con prefazione di pasolini una grande amicizia fra Volponi e Pasolini, perché Pasolini aveva molta, molta stima di Paolo Volponi perché lo considerava un poeta prestato alla prosa. Diceva, ma tu sei più, soprattutto un poeta, soprattutto lo stile, infatti poi chiuderò il mio intervento proprio su questa fisionomia della scrittura di Paolo Volponi, cioè che effettivamente lui aveva un ritmo diverso nella sua prosa non era il ritmo di un narratore, era proprio un ritmo um, di, un, di un ibrido. E l'avvertenza quindi è importante perché ci dà, come dire, lui ci guida, ci dà una luce sulla strada che, inizi che inizieremo a percorrere. A questo punto inizia il romanzo. Allora per me, da lettore, quando io comincio un romanzo, è innegabile che l'incipit è veramente l'abito con cui uno sconosciuto si presenta a casa tua. Non sappiamo chi è questo sconosciuto. Quindi potrà avere un abito lercio, sdrucito. Però sarà una persona meravigliosa. Potrà avere un abito perfetto, ma sarà una persona orribile. L'incipit è l'abito perché è la prima cosa che vediamo sono prime, le prime, le, proprio le prime righe. La scelta di Volponi. È come se è una scelta in cui lui mette nelle prime righe del libro tutto quello che sarà il romanzo ai limiti del didascalico però attenzione ovviamente questo non completamente enunciato e lo andiamo a scoprire in queste prime righe dove veniamo a contatto con i temi del libro l'identità del personaggio inizia il memoriale di albino saluggia ovviamente parla lui sta scrivendo lui i miei mali sono cominciati tutti alcuni mesi dopo il mio ritorno dalla prigionia in germania quasi che la terra materna dopo tanto e così crudele distacco mi rigettasse. Io sono nato il 12 marzo 1919 ad Avignone, in Francia, ma sono italiano e di genitori italiani, padre piemontese e madre veneta, nata nella campagna fra Padova e Treviso in luoghi assai belli, Ella mi ha sempre detto che io non conosco. Oggi che scrivo ho già compiuto 36 anni e i miei mali sono arrivati a un punto tale che non posso fare a meno di denunciarli. Scrivo stando a casa mia, a Candia, nel Canavese, in provincia di Torino. Questa casa è fuori del paese, verso il piccolo lago di Candia ma un poco spostata a sinistra, tra paese e lago, verso la collina. È una casa di campagna con un poco di orto, la sua loggia di mattoni rossi, il fienile e la stalla abbandonati, dove vivono in disordine alcune galline, due galli, una famiglia di conigli quasi selvatici. Io non curo la terra, né gli animali da cortile, perché... Sono un operaio di una fabbrica in città, di una fabbrica grande più della stessa città. Cioè l'orgoglio con quale lui rivendica il suo essere operaio. Allora il libro inizia, lui mette qui tutto nel libro, tutto quello che noi andrà ad approfondire. I miei mali. Leggendo Memoriale uno pensa sempre alla pazzia sul quale poi noi andremo in realtà lui ha veramente soffre di tantissimi mali in questo libro c'è sicuramente il suo stato di disunione con la realtà c'è sicuramente la tisi che lo sta mangiando c'è sicuramente un, un altro tipo di disagio familiare ci sono tanti mali ma il primo male nasce lo dice proprio a secondo rigo dopo il mio ritorno dalla prigionia in germania quasi che la terra materna dopo tanto e così crudele distacco mi rigettasse. Questo pezzo lui e uno racconta un dramma che vive la sua generazione, la generazione di quegli italiani che non aderirono alla Repubblica sociale dopo l'8 settembre del 1943. E non aderendo alla Repubblica Sociale dopo l'armistizio furono, diventarono, alcuni riuscirono a scappare, riuscirono magari ad unirsi alle brigate partigiane, altri morirono, circa 25.000 italiani che lottarono con i nazisti in quel momento, e quasi 900.000 italiani furono deportati nei lager tedeschi, dove... Albino Saluggia finisce. Quando però gli italiani deportati tornano in Italia dopo la seconda guerra mondiale, decimati dai lager, non tornano da reduci, de da deportati, ma tornano come quelli che non, non hanno partecipato alla resistenza, tornano come quelli che non si sono sacrificati, tornano a quelli che erano vittime della, della propaganda che facevano per esempio... I giornali fascisti dicevano gli italiani che stanno in Germania fanno la pacchia, stanno nei lager e stanno facendo la pacchia gli italiani. I vostri mariti, i vostri genitori non tornano in Italia a combattere con noi perché vivono bene in Germania. Questa ferita Albino Salugia la racconta nelle prime due righe e la sentiremo per tutto il libro. Ed è molto importante questo rapporto con la reduce della guerra, perché la, più avanti lui scriverà che la fabbrica assomiglia un po' alla guerra. Perché un capo un giorno gli dice, tu hai fatto la guerra, sai come funziona in fabbrica? Obbedienza e disciplina, queste due parole, ricordatele. E per lui l'obbedienza e la disciplina significa il lager, significa l'essere stato deportato nei campi di concentramento. Poi lui dice che è nato il 19, ed è importante anche il posto dove è nato. E qui lo scrittore, cioè, perché, perché Volponi oggi, 60 anni dopo, lo leggiamo? Perché è scritto: sono questi dettagli che ti fanno capire come arrivare già al cuore della storia. Lui lo fa nascere ad Avignone, e non è un caso. Io, avendo lo fatto nascere ad Avignone, anche se non c'è una ragione speciale, pensi subito, aspetta dai papi ad Avignone, sicuramente c'è qualche, anche se non è così, la religione c'entra nella figura, nell'identità di questo personaggio. E c'entra molto perché lui ha un imprinting cattolico fortissimo. È un cattolico, anche se non praticante, però ce l'ha, quell'imprinting. Sono italiano, di genitori italiani, ma questi genitori di dove sono? E qui altra zampata. Un genitore, il padre è piemontese, la madre è veneta. E qui le due anime che poi lui proprio alla fine le, le dichiara. Il Veneto aveva una grande vocazione agricola ancora in quel momento, e invece il Piemonte era il simbolo dell'industrializzazione del paese. Quindi lui nella sua famiglia l'ascendenza già è chiara. Io sono proprio un italiano che in questo momento vive questo dualismo, questa contraddizione. Noi stiamo cambiando. una cioè mamma veneta e padre piemontese. E, e poi lui descrive, a 36 anni, poi descrive questa, anche la descrizione della casa precisa, c'è l'orto, è un po' fuori città, però in qualche modo è vicino alla città. Quindi noi, lui ha creato perfettamente il dualismo città e campagna nelle prime quattro righe di memoriale. Abbiamo già in mente che cos'è questo personaggio. Poi, mi soffermo sempre sull'inizio, c'è un colore che, viene, che, che domina. Lo leggo, ve ne non, non ve lo dico, ma ve ne accorgerete mentre lo leggo. Nelle prim nella prima pagina, la prima descrizione, proprio del primo paesaggio, è notturno. Dormi bene e proprio come volevo mi svegliai presto, ma giorno fatto. La notte era trascorsa come nei campi di concentramento e come in Francia, nella mia infanzia in un grande silenzio. E in un silenzio che però era soltanto per me e che finiva appena fuori dal mio sonno, come lo avvertivo, nel mormorio dei compagni e dei genitori nella strada. Un mormorio bianco, perché anche da bambino tenevo le imposte aperte, non tanto per paura quanto per non isolarmi del tutto. E avere argini al sonno, quasi uno spazio dove rigirarmi e tentare qualcosa con una mano. Non avrei mai creduto vedendola che quella fosse la mattina dei miei dolori, la prima mattina del mio travaglio. Non era caduta molta neve, ma mi bastava, anche se non mi commuoveva come avevo pensato. La neve stava sui boschetti e quasi entrava nell'acqua del lago. Che era ferma, ma toccava appena la mia casa e la piccola salita. Allora, qui lo fa notare Pasolini, inizia: qui è il poeta, la neve, il romanzo inizia col bianco, la pagina bianca, il memoriale inizia su una pagina bianca, e poi, poco alla volta, arriva l'inchiostro, il nero della scrittura. E. L'immagine con quale la mattina in cui lui si sveglia con i primi travagli è un giorno in cui ha nevicato, però una neve, non è una neve fortissima, non è una neve che ha cambiato il paesaggio, ma è quel bianco che ci dà la percezione del freddo, che ci dà la percezione anche di quello che saranno i primi, i primi tempi della storia d'Albino Salugia, del, del suo rapporto con la fabbrica. Poi, e questa è un po' la, la classe, secondo me, insomma, della, dello, dello scrittore poeta. Cioè questo far percepire, senza mai dichiararlo, senza mai spiegarlo, ma soltanto raccontandolo um, un contesto nel quale avviene, la, nel quale avvengono le vicende di Albino Salugge. Pasolini diceva ma questo libro qui è un libro di un poeta e soprattutto ha mostrato che la letteratura può raccontare quello di cui tutti oggi, quello che tutti oggi temono nel racconto del mondo industriale. Cioè che l'individuo in qualche modo subisce alienazione. Che cos'è l'alienazione? Subisce questo stato di disunione che lo allontana, che lo divide in due divide in due la sua identità, cioè una parte della propria vita viene completamente risucchiata e si allontana dalla propria, dal proprio essere, dal proprio chi sono. Io sono soltanto un pezzettino, un rovello di quella fabbrica, meglio in qualche modo essere soltanto questo, perché soltanto se sono questo riesco a riconoscermi. C'è un pezzo bellissimo, Pagina 13. Io sto leggendo eh, l'ultima edizione che adesso c'è di Memoriale, che è pubblicata proprio dai Naudi. E però, purtroppo, senza la privazione di, di Pasolini, che però si può recuperare nei, mh, nei meridiani, salto un po' il discorso della guerra del lavoro. Vado subito un po' alla fabbrica. Lui, la prima volta che arriva in fabbrica, prima di parlare dell'alienazione, lui ha questo, questa fascinazione, vede. Per esempio, lui va, prima di iniziare a lavorare, lui va a vedere gli operai che escono dalla fabbrica, vede che sono felici, vede che vanno a caffè, che, che, che mh, hanno passato queste giornate al lavoro. Eh, cioè, mh, ha una visione un po' anche infantile, dice, diciamo, ah, loro sì che sono pieni, sì che si sono realizzati. La madre gli dice, inizia a lavorare, mi raccomando, non ti maritare subito. E questo già fa, fa capire il rapporto che c'è fra la madre e il figlio. E allora lui entra in questa fabbrica la prima volta e, e la descrive così. La fabbrica lo descrive sempre grande, grandissima, è bassa, ronzava indifferentemente, ferma anche come il lago di Candia in certe sere in cui è il solo in mezzo a tutto il paesaggio ad avere luce. Nemmeno in Germania e torna la guerra, torna la ferita. Nemmeno in Germania avevo visto una, una fabbrica così grande. Così tutta grande subito sulla strada, senza recinti e cancellate, dove la gente potesse lavorare avanti e indietro. Certo, dopo un momento il lavoro sembrava tutto uguale e la fabbrica era tutto uguale e da qualsiasi parte mandava lo stesso rumore, ma più che un rumore era un ansimare forte. Quindi questo anche antropomorfizzare la fabbrica inizia a farci capire il viaggio che sta cominciando a fare Albino Saluggia. Certo la fabbrica era grande, pulita, misteriosa, che uno non poteva nemmeno pensare se era bella o brutta. Ed anche a tanti anni di distanza, dopo tanti anni durante i quali vi ho lavorato, non so dire se la fabbrica sia bella o brutta. Iniziamo a entrare nel tema dell'alienazione. E mh, le prime pagine sono tutto questo racconto duale città campagna fabbrica campagna ehm, l'idea che lavorare in fabbrica è come una guerra passano le prime esperienze anche le prime visite le prime visite che lo iniziano, a, che iniziano a, a far capire che lui eh, che lui è malato però allo stesso tempo il soggetto sublima anche quel suo essere il rovello di un meccanismo e, e vede insomma che quella fabbrica forse c'è l'orizzonte perduto che lui sognava quando era detenuto in un campo di concentramento. Tutto sommato nella sua solitudine, compresa la mia solitudine, o meglio la mia differenza dagli altri, i primi giorni di lavoro in fabbrica non furono brutti giorni, anzi, Molte cose mi piacevano e mi confortavano, così la mensa, gli spogliatoi, le docce, i grandi corridoi, le luci al neon dentro e fuori, il veder passare altri e silenziosi tanti ingegneri e dirigenti che mi facevano sentire al sicuro in una fabbrica ben governata e pensavo con piacere, anche se con il timore di non esserne degno, di far parte di un'industria così forte e bella e che la sua forza e la sua bellezza fossero in parte mie e pronte ad aiutarmi, così come la fabbrica mi scaldava e mi dava luce. La fabbrica lo scalda e gli dà luce. Siamo proprio in un delirio adesso, di... è una scena fortissima perché lui è in totale delirio mistico di fronte alla fabbrica. Ma due pagine dopo questa sua dichiarazione d'amore alla fabbrica, Ecco perché vi dico, l'alienazione è uno stato di disunione, una persona proprio scissa. Lui scrive, passati due mesi, il lavoro della fabbrica, mi accorsi però di non aver guadagnato o perduto niente. Voglio dire, mi accorsi di essere la stessa persona di 50 giorni prima la stessa da tanto tempo e che niente era cambiato dentro o fuori di me nelle cose importanti della mia vita, che cioè la mia vita era rimasta uguale senza nemmeno mostrare i segni di una prossima trasformazione. Qui, lui, qui ha una specie di illuminazione, cioè lui scopre che è tutto fermo, che in realtà in quei due mesi che lui ha lavorato in fabbrica non è successo niente, era tutto uguale, uguale a prima, che poi la sensazione che magari noi viviamo non necessariamente quando abbiamo contatto con il lavoro, ma anche con la routine delle nostre vite. E, mh, la parola alienazione, io ho trovato due definizioni della parola alienazione interessanti, perché noi spesso la, la intendiamo appunto come questo stato di disunione. Mi affascina molto quella che è nella definizione della psicanalisi post-Freudiana. Della parola alienazione, cioè che poi viene da, dalla teoria della scuola sociologica di Francoforte, sono sostanzialmente: l'uomo compierebbe nell'economia, nelle società dei consumi atti che fanno sì che lui preferisca l'avere all'essere. Più che l'essere, ma è importante avere. Poi l'inizio, insomma, anche del delirio consumistico. Mentre in un'accezione più corrente e meno specialistica, alienazione, questo invece l'ho rubata da questa definizione, eh, quella che si trova nei dizionari, è uno stato di estraneazione e di smarrimento dell'uomo nell'odierna società e civiltà tecnologica, nell'organizzazione dei ritmi della vita, dove si sente ridotta a oggetto. È Molto interessante perché il sentirsi ridotto oggetto è proprio quello a cui cerca di scappare a un certo punto Albino Saluggia, ma il sentirsi ridotti oggetti, sentirsi ridotti a una realtà lontana, cioè sentirsi depersonalizzati, non lo vivi soltanto facendo un lavoro ripetitivo come quello che fa Albino Saluggia, ma noi lo possiamo anche fare nel rapporto con uno strumento. Infatti si dice sempre che l'alienazione nasce da una deformazione delle connessioni con degli strumenti produttivi, uno psicologo più, più eh, diciamo, con molta più eh, credibilità di me vi direbbe per esempio il sistema produttivo per eccellenza oggi può essere uno smartphone che ti aliena da una, in qualche modo da una realtà. In questo caso stiamo parlando però di un lavoro all'interno di, di una fabbrica, all'interno di, un, di, un, di un settore dove la ripetizione dello stesso oggetto, poi dello stesso gesto, porta poi alla prima alla presa di coscienza della vita che stai facendo come in questo caso questo pezzo che ho letto dove lui dice oh ma sono due mesi che lavoro in fabbrica e non è cambiato nulla nella mia vita niente né dentro di me né fuori di me e poi dalla presa di coscienza inizia a scappare a scappare come E eh, lui a Salugia, sceglierà la strada della follia anche se lui già è in qualche modo diverso dagli altri e in qualche modo si è già allontanato, si è già un po' distaccato. E lui inizia anche a guardare però anche la natura in maniera diversa. Lui per esempio c'è un pa una pagina molto bella, c'è uh, un piccolo svolazzo su quello che sto raccontando. Quando lui mh, subisce l'ennesimo ricovero in sanatorio, e lui dalla finestra guarda gli uccelli e dice cioè io guardavo i passeri e pensavo che era incredibile che gli uccelli fossero così vicino alla cattiveria umana a quella infermeria dove lui è stato ricoverato a quegli strumenti che non che quegli uccelli non fossero spaventati dalle parole e che non fuggissero lontano da quella fabbrica di ferro a questo punto inizia un po' la sua eh, la sua mania una mania che poi lo porterà insomma a litigare con i medici della sua fabbrica che eh, lo vogliono far ricoverare in sanatorio, lo vogliono addirittura gli propongono delle residenze in montagna. Dicono: Ma vai in montagna, tanto torni. E lui dice: No, io non posso lasciare il mio posto di lavoro, io devo lavorare qui. Tanto <coughs> ricorda: ci sono delle l'attaccamento la, la, la, la, al lavoro. di... di Uh, di Albino Salugia ricorda una, una scena anche di, di, un, di, una, di un capitolo uh, di, di, di uno dei, dei fantozzi scritti da, da Paolo Villaggio dove ci sono pensionati che vengono dismessi dalla fabbrica che poi pagano per tornare a lavorare in fabbrica e in memoriale di Volponi questa cosa c'è in Albino Salugia questa nevrosi di fantozzi, lui l'aveva già raccontata questi pensionati che, che lavorano clandestinamente nella fabbrica e che pagano, cioè danno loro in, la, loro, la loro pensione. Saluggia è sicuramente una persona che ha uno, un, suo, un suo, non ha un, non è un equilibrio. Si dice sempre che quando si parla di pazzia nella letteratura italiana si fa riferimento a memoriale, si, comunque nell'elenco dei romanzi c'è sempre memoriale. E la pazzia è un espediente molto rischioso nella letteratura e ovviamente insomma abbiamo il caso proprio più famoso di tutto forse la letteratura che è appunto la follia di Amleto perché la pazzia oppure la pazzia del memoria di un pazzo di Gogol la pazzia permette però di, di dire la verità a un personaggio di avvicinarsi alla verità è un espediente rischioso perché poi ovviamente può diventare se non lo sai maneggiare può diventare appunto un romanzo di denuncia di cui il nostro Volponi si teneva bene alla larga oppure un espediente da poco, invece lui lo sa maneggiare tantissimo. Il disturbo di Albino Salugia, che disturbo è? C'è un dibattito, che disturbo Albino saluggia Io ho fatto una ricerca su questo. È un disturbo paranoide. Un disturbo di personalità prevalentemente attribuibile ad un uso massiccio del meccanismo della proiezione. Proiezione è un meccanismo di difesa tutto ciò che dentro di me è cattivo io lo proietto all'esterno tutto ciò che non è risolto dentro di me lo proietto su dei conflitti esterni ecco perché lui continuamente sente questa congiura contro di lui tutti ce l'hanno con lui tranne chi lo tranne chi lo asseconda e lo asseconda chi? chi lo sfrutta? un mago un medico mago, che è quello di cui parlavo prima, che si chiama Fiora Avanti, che è già nel nome, una scelta nel nome. Fioravanti Avanti è uno che dice, io guardo il futuro, io so che l'uomo morirà, moriranno, moriremo tutti di tumore. E io però ho inventato un siero, con questo siero, però sono ostacolato, sono ostacolato da, da, dal potere, però sono stato investito dalla Vergine di Europa. Perché la moglie ha delle visioni, la moglie di questo mago medico ha delle visioni e la, la, la, la vergine ha detto tuo marito fa bene, cioè quel siero funziona. E quindi Albino si affida a questo proprio perché la fragilità spesso può essere manipolata, facilmente eh, manipolata, più si è fragili e più si è vittima di persone calcolatrici e manipolatrici che non hanno interesse. Per te, ma hanno interesse appunto a fare, a portare avanti appunto le loro idee, in questo caso le idee troffaldine. Quindi il, il racconto di questo tipo di fragilità è molto, è molto, è molto complesso. E però Volponi lo tiene sempre in piedi e ci credi sempre. Um, io ho amato molto Memoriale come l'ho amato fosse anche Pasolini chi ha amato questo libro, proprio perché è un romanzo poetico. Attenzione, il fatto che fosse un romanzo poetico, quando il romanzo uscì nel 62, creò anche un dibattito e fu anche stroncato un Memoriale. Per esempio Pietro Citati, che ci ha, ci ha azzeccato quasi sempre nella vita, però su, su, su Memoriale fece una stroncatura sul giorno, dicendo ma questo libro la fisionomia fra la prosa e la, e la poesia in realtà non, si perde. A un certo punto non tiene tutto. E invece Pasolini diceva, ma guarda, me invece questo romanzo è un miracolo, perché ti racconta quello che sta succedendo in questo momento, un tema a metà strada fra, fra quella che può essere la sociologia, la psicologia e la filosofia dell'alienazione dell'uomo, di un figlio della nostra del nostro dopoguerra che ha fatto e ha partito la guerra e che ha e che ha sul suo corpo e nel suo albero genealogico ha disegnato c'è cioè proprio il disegno di che cos'è l'Italia cioè città e campagna nuova rivoluzione industriale e vocazione contadina agricola di questo paese ce l'ha nel corpo quest'uomo come fai a raccontare come puoi non raccontarlo se non anche con la libertà ma anche il ritmo della poesia e, e a questo punto io ve ne leggo un pezzo e Volponi, nel corso del libro, fa una cosa che è veramente oggi eh, sarebbe veramente rischiosissima, l'ha fatta forse recentemente nella narrativa contemporanea Vilas, scrittore spagnolo, cioè lui a un certo punto il libro alterna anche delle pagine in poesia. Cioè in Memoriale ci sono dei, dei, dei momenti in cui il, il racconto è attraversato dalla da lingua poetica. Voglio chiudere con questo, con questo viaggio nella poesia di Paolo Volponi, e farvi sentire un po' anche... Il suo, il suo rapporto con, con, con, con il ritmo, perché ha preso un piccolo micro tributo alla poesia di Volpone. Lui ha pubblicato tantissima poesia, lui è riconosciuto come, come un poeta, ha risordito come poeta e ha pubblicato negli anni 90 il suo ultimo, il suo ultimo, libro, di poesia, il suo ultimo libro in poesia. E è una poesia che dà il ritmo al suo pensiero, alle parole e che in qualche modo avvicinano un po' all'anima non solo dei suoi personaggi, ma proprio all'anima delle cose. Siamo verso la fine del libro e, e Memoriale, dichiaratamente, Babino Lugia si inizia ad affidare alla poesia per avvicinarsi in qualche modo al cielo. Cioè la poesia ti avvicina, avendo un ritmo diverso dalla prosa, ti inizia ad avvicinare anche a un modo di pensare diverso. Ecco io andavo dietro alle parole scrive il loro suono contava più di ogni altra cosa più del loro senso ed io finivo per ordinarle o per trovarle o per inventarle secondo il suono senza più l'ordine del significato o del pensiero suono più del significato e più del pensiero ma così trovavo un altro ordine pieno di emozioni che parlava meglio del mio linguaggio, non andavo nemmeno più dal prete perché anche la mia anima si apriva ormai sopra di me, seguivo i miei discorsi immobile con la mente anche se gustavo le parole tra le labbra e i denti pronunciandole nelle, nelle ripetizioni e in tutte le rime come dolci catene, inventavo e cantavo le litanie dei miei dolori e della mia vittoria certi giorni mi veniva in mente al posto delle parole un motivo musicale o un ritornello e allora lo seguivo per tante ore ondeggiante come un aquilone e il suo filo si svolgeva nella mia mente e trascinava in volo i miei pensieri che si staccavano senza farmi male e trascinava in volo i miei pensieri che si staccavano senza farmi male io ogni volta che leggo questo pezzo mi vengono i brividi partendo dalla mia testa, continuando nell'aria, la circolazione del sangue leggero della mia testa senza strappare nulla dal mio cuore e dal centro di me. A questo punto lui mostra come è cambiato il suo modo di pensare. E ci sono dieci pagine di questa filastrocca, ne leggo proprio, per farvi capire che aria tira, io sono una goccia, la prima o l'ultima di un'acquazione caduta dalla grondaia. Quando nell'aria non si aspettava pioggia, nemmeno quella goccia, la mia goccia si è perduta, nessuno l'ha goduta, una tortora, una tortora con la T maiuscola, quindi riferimento al medico, l'ha disprezzata e tra la polvere mischiata non c'è stata la dunata, le altre gocce non sono venute, la mia stessa madre è addolorata, le speranze ha perdute, eccetera, eccetera, racconta questo suo dolore in queste rime a volte baciate ed è una, come se fosse una, una ballata, perché la ballata è fatta di settenari ed indegasillabi, e sono settenari ed endecasillabi quasi tutti, quindi, questa fila stroke, si sente proprio il ritmo della, di Volponi. E infine, lui dichiara quello che ha detto Sino adesso, cioè io mi sto aggrappando alla poesia perché mi dà un ritmo diverso alla vita. E quando non mi abbandonavo alle poesie, quando cioè ritiravo la mia mente riprendendola interamente per me, allora la ritrovavo acuta come una lama, smaniosa di aprire un varco dentro di me di ritrovare i miei pensieri quei pensieri che si erano staccati prima adesso grazie alla poesia forse li ritrova facevo così degli esami precisi di tutta la mia storia e della mia situazione in quel sanatorio e in quei momenti ho ricostruito e scritto quasi tutto questo racconto pensando molto di più e con più ampiezza e profondità di quel che riuscivo a mettere sulla carta ho scritto anche tante lettere che Non ho raccolto lettere. E qui tutto l'elenco delle persone a cui ha scritto, ha scritto le lettere. La poesia diceva a diceva Mario Luzzi: La notte lava la mente. In questo caso, la poesia lava la mente, lo purifica, lo salva. La poesia apre i varchi di un'anima ferita. E probabilmente, a volte, quando si legge un romanzo come quello di Volponi, c'è cioè anche questo volesse abbandonare un po' un ritorno a un ritmo. È un ritorno alle parole, un ritmo però anche diverso, eh, per camminare nelle nostre zone buie, nelle zone buie della nostra vita, nelle zone buie dei nostri conflitti che non abbiamo sanato o che non abbiamo riunito, e camminare però con l'infinito eh, palpitante ritmo della poesia. Grazie.